Sono sul mio server di Minecraft, ma non dovevo entrare in casa. Aspettate, perché questa è la parte più inquietante. Entro in casa e. scompare il pavimento di sotto. Uh, oh mio dio! Oh mio, no, via, via, via, via, via. Mercoledì di nuovo, sei tu, accidenti a lei! Avete visto con che, che provata sono caduto da qua? Ho messo l'acqua. Ok, perfetto, si è sbaggata. Ora allora, qua ci sono delle porte e c'è scritto ovest, nord, est e sud. Hmm, quale scegliamo? Scrivetemi anche voi nei commenti Quale dobbiamo scegliere per i prossimi video magari eh, Per questo video scelgo io Ovviamente il nord e... Ah bene Qua c'è di nuovo la mercoledì schifosa Vieni qua cosa vuoi da Duris Ecco ti chiedo qui dentro <ride> E sceglierò di nuovo il nord eh. Raga eh, è tutto buio Quando succede questa cosa Io mi cago sempre addosso A cipicchia scurreggiona. Se vedete che a volte guardo di là, è perché eh, devo vedere. Ma che diavolo è sta roba? Questo sembra essere un portale. Mm. che dite? Entriamo? <ride> Ovviamente sì, dai, sono ottimista e positivo. Bene. Caspita, di posto è questo. Sono andato a capire meglio che cos'è questo posto e ho cercato in lungo e in largo per trovare una risposta. Legno delle ombre. Wow, Che nome suggestivo, ma l'unica cosa che mi si è presentata davanti è stata proprio lei, anzi dietro <gasps> Mercoledì, di nuovo lei, scusami cosa vuoi da me, mi sta ammazzando raga, mi sta ammazzando, via Ho tre cuori, però ce la posso fare in questa dimensione veramente fighissima Mi piace troppo questa dimensione e so che ce la farò Andiamo, forza, seguitemi e iscrivetevi al canale per favore, grazie però scappiamo da mercoledì ora, prima che sia troppo tardi. E anche un cartello molto strano, devo dire. Trova qualcosa di inusuale. Cosa, cioè, cosa si intende per inusuale, scusatemi? Questo posto è come un deserto. Un deserto, però, che non conosciamo. Una terra inesplorata. Che al suo interno nasconde dei segreti. E chissà cos'altro. Raga, di nuovo... Cioè, non so se voi lo vedete, è molto piccolo, ma è un cartello dove c'è scritto cerca la cosa inusuale. Ok, sembra effettivamente che questa cosa inusuale uh, serva molto, ma non so che cosa sia questa cosa inusuale. Accidenti le piante, mannare. Ok, um, non so se l'ho trovata. Non ne ho idea. Però vedo un grande uh, alberone, veramente enorme ed imponente, raga. Vabbè, io gli scavo dentro e poi dopo ci vediamo in cima. Sono finalmente arrivato in cima e. Quindi, cosa volete da me? Continua a cercare, sono la voce del destino. Puoi farcela mio bro di io E con questa perla io raga direi che mi posso buttare. Perché l'ho fatto, perché l'ho fatto Vabbè però dai Sono risponato qua al portale E l'albero so dove Scrivetemi nei commenti se dobbiamo andare a ricercare l'albero per la seconda volta Iscrivetevi al canale per delle avventure Fighissime